Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a realizzare un video fai da te che come sempre sono in ritardissimo, è un progettino che è nato sui social in questo periodo un po' particolare che stiamo vivendo ed è ehm, appunto semplicemente si va a realizzare un arcobaleno con uh, abbinato l'hashtag Andrà tutto bene, che è appunto un progetto che serve per dare un po' di speranza, un po' di serenità uh, alle persone in questo periodo che stiamo vivendo. E se andate a vedere questo video più avanti con gli anni, potete comunque realizzare questo progetto ed utilizzarlo come decorazione per la casa o per la camera, insomma, è molto carino, è molto bello anche per la primavera, insomma, la Pasqua. Niente, vi lascio il video, ricordatevi prima però di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi lascio al tutorial. Bene bene, dunque, cominciamo allora per realizzare la mia nuvoletta arcobaleno, ho utilizzato semplicemente della stoffa con vecchie magliette che avevo macchiate bucate, un cartoncino bianco, ma voi potete utilizzare benissimo uno scatolone e eh, dei colori. Dunque come prima cosa vado a prendere il mio cartoncino che appunto il mio è già bianco ma eh, voi potete utilizzare anche uno scatolone insomma il cartone di uno scatolone e vado a realizzare la sagoma eh, della mia nuvola. Io ho deciso di utilizzare per colorarla i miei pastelli acquerellabili di cui ho fatto uh, il video in cui li provavo con voi la prima volta poco tempo fa, casomai vi lascio il link giù nell'info box o qui nel pallino informazioni, appunto vado a realizzare la sagoma della mia eh, nuvola e poi vado a marcare di più i contorni utilizzando eh, diversi colori eh, di azzurro appunto, di diverse tonalità, partendo dal più scuro e passando poi per un colore azzurro intermedio ed infine uno più chiaro. Tutto questo l'avevo fatto per poi poter acquerellare i miei pastelli ma soltanto mentre mettevo l'acqua mi sono resa conto che questo cartoncino che avevo scelto si sì era bianco ma non era per niente adatto per acquerellare i colori perché eh, ha assorbito tutta l'acqua come una spugna ma non importa perché comunque uh, andando ad utilizzare l'acqua uh, ho marcato ancora di più i bordi della mia nuvola quindi alla fine uh, va bene così anche se non sono riuscita a creare la sfumatura che, che avevo in mente ecco. una volta passato bene bene uh, l'acqua sui miei pastelli acquarellabili ma voi potete utilizzare ovviamente quello che volete gli acquarelli, le tempere, i pennarelli, i pastelli, quello che volete Vado a realizzare il visino della mia nuvoletta e quindi vado a creare due occhietti, la bocca eh, con il pennarello nero ed infine due guancette con eh, il pennarello rosa, questa insomma per, le, per renderla un po' più carina. E poi vado a ritagliare la sagoma della mia nuvola, io intelligentissima, ho voluto provare ad utilizzare la forbice, non vi dico le comiche insomma per tagliare questo cartoncino bastava semplicemente che io utilizzassi una taglierina e, avei... e avrei evitato un sacco di problemi e di sicuro ci avrei messo di meno eh, dopodiché, vado... dopodiché sono andata a prendere stavo parlando del presente o al passato vabbè continuiamo così vabbè eh, continuiamo come ci capita a questo punto vado a prendere le mie vecchie magliette bucate e macchiate eh, ho scelto 5 colori molto forti l'azzurro, il verde, eh, l'arancio, il rosa e il giallo e anche qui vado a tagliare delle strisce con la mia forbice che non taglia un piffero. e anche qui sono diventata matta a fare le strisce ma pazienza e, strisce più o meno di 7 cm ma ovviamente voi fate la misura in base alla vostra nuvola ovviamente se fate una nuvola grande farete delle strisce lunghe spesso se fate una nuvola piccola le farete più fine insomma fate come volete io ho scelto di utilizzare la stoffa ma anche qui se, se non ce l'avete utilizzate quel che avete ok qui ho finito di ritagliare le mie strisce di stoffa però mi è venuto in mente che mi sono dimenticata del nastrino per il gancetto quindi vado a tagliare un pezzettino di nastrino e lo vado a incollare dietro la nuvola con della colla a caldo a questo punto allo stesso modo vado ad incollare anche le strisce di stoffa colorate, quelle che formeranno appunto l'arcobaleno. Vado prima a posizionarle per decidere come metterle. e vado a creare appunto l'arcobaleno con i colori, dopodiché ne vado ad incollare uno alla volta sempre con la colla a caldo, quindi sono partita dall'azzurro, il verde, il giallo, l'arancio ed infine il fucsia ed ecco qua la mia nuvoletta arcobaleno è finita e niente, con questo è tutto, io spero che la mia versione dell'arcobaleno vi sia piaciuta, se avete già provato a realizzare questo progettino fatemelo sapere sotto nei commenti, eh, ditemi anche che cosa ne pensate di quello che è insomma, la mia versione di questo progetto e eh, aspetto sotto di rispondere a tutti i vostri commenti. Se volete potete mandarmi la vostra versione e io la pubblicherò in uno dei prossimi video o nei miei canali social e niente, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace al video e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!